Nel video di oggi, più che un argomento, ci saranno una serie di domande retoriche e ti chiedo la sua opinione per vedere se riusciamo insieme a capirci qualcosa. Perché i ragazzini di oggi ballano le hit di vent'anni fa? Mi è capitato ad assistere di recente a delle feste, feste di laurea, diciottesimi o comunque anche nelle serate aperte al pubblico in contesti più o meno diversi. Al di là del particolare momento storico in cui la dance fa fatica e sono soprattutto brani lenti, mezzi tempi, a dominare le classifiche quindi la trap da un lato e il reggaeton dall'altro. Perché invece di pescare negli ultimi successi dance i brani che fanno di più esplodere la pista sono... Brani di vent'anni fa perché il DJ italiano più pagato ancora oggi è Gigi D'Agostino di cui parleremo specificatamente poi perché Gabri Ponte va più forte adesso di quando è uscito queste sono un po' le domande che mi vengono in mente se guardo un po' la mia storia sia da quando ho iniziato a frequentare i locali le feste sia quando ho iniziato a lavorare, c'è sempre stato un po' il grande classico da ballare come ho, par ho detto parlando dei video dei diciottesimi i ragazzini chiedevano la techno, ma ballavano YNCA e YNCA nel 2000 era già una ventina d'anni che era uscito così come La Carrama, Maracaibo eccetera eccetera però per le ragazze che apprezzavano i balli di gruppo erano più o meno appena usciti, diciamo, nella seconda metà degli anni 90. Quindi erano cose piuttosto recenti, non esattamente le ultime novità del momento, ma neanche di vent'anni prima. E poi c'era comunque i successi più attuali. Ora, tutto questo è rimasto, però se guardiamo ai grandi numeri, perché Vasco fa i record di incassi ora quando è 30 anni che è uscito? Perché l'Istade li riempie Giovanotti che è il suo primo disco dell'89 o Perché i giovani di oggi si rivolgono ad artisti che hanno già una carriera così avanzata? Questo non era così ai nostri tempi. Ora ti fermo subito prima che tu dica ai ah, giovani d'oggi, qui e là, ma perché noi eravamo... No, questo non è un canale Remember, questo non è un canale per nostalgici. Stiamo cercando di analizzare la situazione. Rinvangare i bei tempi andati non è il nostro obiettivo, o quantomeno lo sarà di qualche un altro, non nel mio caso. È una constatazione che mi piacerebbe sviscerare. Ci sono sempre state le tendenze che prima sono sulla cresta dell'onda, poi spariscono, poi ripartono. E così come si va a ripescare sempre suoni un po' vecchi, c'è la moda anni 70, quindi disco funky soul poi ritorna la moda agli anni 80 quindi roba più elettronica e queste cose un po' si alternano eh? nei 90 si guardava più agli anni 70 perché gli 80 erano troppo recenti e via via in cicli continui e questo va bene, ci può stare un ritorno dell'eurodance, dell'italodance perché appunto sono passati quasi 20 anni e allora si può trovare un pubblico nuovo per chi non l'ha mai conosciuti Gigi D'Agostino lo va a sentire il quindicenne come quello della mia età e va bene che ci vada a sentirlo quello della mia età, ma è il quindicenne che un po' mi preoccupa perché per noi non era così, noi non avevamo miti che avevano già compiuto 50 anni è questo che è cambiato e che vorrei capire la musica di tendenza è sempre stata quella per i giovani i trentenni vanno a ballare una volta ogni tanto quindi non fanno testo, magari escono una volta al mese però nel frattempo i più giovani escono poco perché si concentrano più sui mega eventi allora spendono 100 euro per il Tomorrowland e non vanno a ballare per 5 6 sabati di fila. Se guardiamo all'estero ci sono tutta una serie di giovani rampanti che arrivano al successo, Martin Garrix, e poi magari accanto a loro ci sono dei personaggi più navigati come Ghetta e gli Swedish House Mafia che sono tutti over 40. Le due cose si combinano insieme. Chi sono i giovani italiani che riempiono i palazzetti? Perché non ci sono hit attuali, create da ragazzini. Ditemi voi, ho buttato là tutta una serie di cose e mi piacerebbe parlarne. Magari poi prenderò le risposte e ne farò un nuovo video nel quale sintetizzerò anche la mia opinione in merito. Continua a seguire i video di Essere DJ oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e a presto!